No, di nuovo raga, possiamo comunicare, non uccidermi Raga, posso ucciderlo, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, uh, perché? Tante ah, no Oh mio Dio, oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, ma c'è Cartoon Cat, quello è letteralmente Cartoon Cat, io lo sapevo Avevo avviato questo mondo con Cartoon Cat dentro e ora sta fuori dalla mia porta In teoria dovrei vederlo in questa casa perché l'ho fatta apposta, dovrei vederla così ed è una cosa molto inquietante No, no, no, no, no, no, no, uh, Facciamo un buchetto prima di tutto. E iniziamo a comportarci in modo decente, cioè, nel senso, iniziamo prima di tutto a farci tutte le cose. Quindi, cosa dobbiamo fare, ragazzi? Dobbiamo ovviamente farci, ignoriamolo, so che là fuori, ma ignoriamolo. Ok no, non c'è no, non c'è, però forse potrebbe farsi vedere da un momento alla. Non ha aperto la porta, non ha aperto la porta, non ha aperto la porta, non avete visto niente. No, non avete visto niente. Io devo prendere la pietra, mi scusi tanto, signor Cartoon Cat. Non ho tempo delle sue stupidaggini, sa? Dove è finito? Ra Ragazzi, questo qua mi entra nella casa e mi ammazza, io sono finito letteralmente E poi comunque qua in questo mondo ci sono molte altre cose oltre la cartoon cat, ci sono un sacco di cose paurose che non mi sarei mai immaginato Infatti da adesso dobbiamo andare a vederle tutte quante Eccoci, lo sapevo, sta facendo così perché praticamente vuole essere notato questo cartoon cat Però, cioè, vedete che è proprio strano a volte comunque come si comportano questi... Sinceramente non so nemmeno come si chiamino Queste entità, questi mostri Queste SCP non so che caspita siano effettivamente Scrivetemi voi nei commenti se sapete cosa sono Se tipo sono delle entità o qualcosa Ed effettivamente dentro questi mondi Spesso ci sono sempre queste entità Non vorrei che ci sia però sempre dietro qualcuno Che, che tipo li governa Non ce la possiamo fare Adesso scappiamo tipo immediatamente via Tipo così via via via via via. Mm. Ah. Ok non so dove sia Raga non so dove sia Ma mi sto spaventando un sacco perché veramente non so che cosa ha in mente E secondo me potrebbe avere in mente tante cose brutte Oh mio dio è là È là è là è là. Ah! Via via scappa scappa Allora scusate per questi urli Per questi urletti molto strani Però devo farli perché ho paura Ho paura. Se non, se non li faccio raga il mio, il mio istinto mi dice di morire Quindi no devo farli per forza così almeno Resto vivo È là dietro raga è là dietro che mi sta spiando Ma poi perché sta facendo questa cosa? Perché? Non è. No, non è una cosa normale. Vedete quella torre lì davanti? Io devo andarci. Perché se ci vado. Mi ha dato un, uno spintone. Se ci vado, magari riesco a trovare qualcosa per sconfiggerlo. Beh, almeno si spera. Sinceramente non so nemmeno come possano sconfiggerlo. Che oggetti potrebbero sconfiggerlo effettivamente. Non so. Dove, dobbiamo effettivamente fare tipo un catalogo di tutti gli oggetti. Scrivetemi voi nei commenti. So che questa cosa sembra un po' strana. Però scrivetemi nei commenti. Ah! No, no, no, no, no, basta, vai, no, no, no, non si può fare niente, raga Cioè, se io lo colpisco con un oggetto, sto qua non, non muore Cioè, come facciamo? Dobbiamo trovare una soluzione per forza Perché ci deve essere un modo per sconfiggere questi tizi Se no non ha senso Cioè nel senso le difficoltà ci sono Però nel senso si possono sempre superare Tutti i mostri alla fine Anche nei film Si possono sconfiggere sempre Invece qua purtroppo non si può sconfiggere Perché non si può sconfiggere Evidentemente c'è qualcosa che non, non stiamo considerando Scrivetemi voi nei commenti se avete qualche idea Perché io sinceramente mi sto spaventando troppo E dobbiamo capire come sconfiggere questi mostri Io mi sta venendo Mi stanno venendo tante ah! no no, raga come è, com è possibile come è, come è diamine possibile raga raga raga io mi sono spaventato troppo cioè io veramente no allora so che sto sorridendo in questo momento ma perché mi sono davvero spaventato cioè voi avete presente quando vi spaventate poi ridete ecco uguale perché mi sto spaventando un sacco adesso cerchiamo di andare qua sopra non me l'aspettavo come caspita fatto ad entrare dalla finestra se io ero fuori sto sentendo che sta bevendo qualcosa ho sentito, ha bevuto qualcosa Ne sono abbastanza certo effettivamente Però cerchiamo magari dentro queste parti Ecco, ho trovato già una stone axe Che effettivamente potrebbe essere utile Dei pulsanti, ma cosa me ne. Non mi servono a niente i pulsanti, scusatemi tanto cioè. Ho tutte le cose che mi servono qua dentro cioè... Ah, no, no, no, no, no È là sopra Ok, do dobbiamo, dobbiamo superarlo Per forza Oh mio Dio Ah Via via via via via Scappa scappa scappa scappa No no no no no no raga raga raga Raga raga raga raga raga Via via via via via dobbiamo bloccarlo Fermi fermi blocchiamolo No raga raga mi sto spaventando un sacco raga raga raga Aiuto Ok ok ok ok ok Prendiamo il pane prima di tutto perché ci potrebbe servire Ok, prendiamo il vetro, che questo non so a che caspita ci serve, forse a usare le schegge di vetro effettivamente per ucciderlo. Blocchiamo tutto No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, raga, raga, raga, raga, raga, raga. Scusate, raga, sto facendo sti versi, ma non riesco, raga, raga, Inquietantissimo, raga, vi giuro, sto morendo. No, no, no, no, no, no, no, no. C'è una canna da pesca, forse riusciamo così con la canna da pesca, forse magari riusciamo almeno a spingerlo. Magari, no, no, perché qua eh, ci sono delle torce di Redstone. Ah! Porca miseria, anche lui ha la canna da No, ascolta un attimo, questa cosa non è normale però. Come... Allora, fermi un attimo. È vero, scrivetemi nei commenti, ha davvero la canna da pesca? A me pare di aver visto una canna da pesca. Se ha la canna da pesca vuol dire... Raga, Vuol dire una cosa sola Vuol dire che ci sta sentendo in questo momento Almeno che ci sta osservando Però no scusate perché dovrebbe prendere una canna da pesca Cioè, Almeno prima avrebbe dovuto prendere l'ascia Quando ha visto che prendevo l'ascia Invece no Adesso ha deciso di prendere la canna da pesca Perché ci sta sentendo secondo me in un qualche modo E là sopra Ok sta diventando sempre più inquietante Perché se questa cosa è vera Cioè non è semplicemente un mostro su Minecraft raga, Qua ci mettiamo davvero le penne Perché evidentemente c'è qualcuno che ci sta sentendo in questo momento non è buona come cosa, io ve lo dico, eh, cioè, non è una cosa normale Cioè, guardate che sono serio, non, non è una cosa normale Almeno, qua abbiamo trovato delle armature, quindi questo è perfetto Comunque, avete notato una cosa molto strana Qua, gli spawner non fanno spawnare un cavolo Cioè, niente, non sta spawnando assolutamente niente Questa cosa è anche molto strana Perché non sta spawnando niente? Qual è il motivo per cui non sta spawnando? Mi sembra strano, capite? Esci dal mondo No, no, no, no, no, no. Scus scusate un attimo. Prima di tutto devo vedere. Ok, qua ci sono degli oggetti. Sì, sì, sì. Adesso diciamo. Aspettate, cerchiamo di parlarci. Tipo, chiediamogli perché. Vedi vediamo cosa ci dice. Uh, vediamo un attimo. Ma chi sei tu? I gli chiedo chi sei tu. Uh, ok, uh, ci penso. Chi sei tu? Vediamo un attimo se mi risponde Se mi risponde ce l'abbiamo tipo in pugno raga Perché vuol dire che evidentemente sta pensando E se sta pensando vuol dire che ha una coscienza propria Quindi vuol dire che effettivamente qua dietro questo coso C'è effettivamente un player E se c'è un player vuol dire che Raga mi sta rispondendo Allora non credo che come, come dire de de de delle mod Comunque su Minecraft possano pensare quindi secondo me c'è un player, cartoon cat, ok mi ha risposto cartoon cat, infatti se premo tab è effettivamente come se ci fosse un player, ma se vedete è tipo, non ci sono i nomi né mio né, né suo, e quindi mi sembra strano, capito? Perché dovrebbero esserci, e quindi secondo me appunto ha modificato tutto quanto. Um, ok, come mai vuoi che esco? Adesso magari mi dice, è eh, il mio mondo, bla bla bla, le solite cose... Dobbiamo, ok, mentre scrive No, però io vorrei anche sapere perché Allora, sinceramente, raga, io vorrei andarmene in questo momento E scappare via Anche se mi rendo conto che non c'è possibilità di scappare, effettivamente Ehm E questa cosa è molto strana Perché voglio ucciderti, oh santo cielo Ma perché voglio ucciderti, no, no, no, no, no, no, no, no. Fe, Fermo, fermo, fermo, fe, no, fe, fermo, fermo No, fermo Fermo, fermo, ok Oh mio Dio, No sono caduto, porca miseria, raga Ok, però abbiamo la possibilità Abbiamo la possibilità di scappare Via, via, via, via, via Scappiamocene via Non so dove sia Non so se tipo sta in, uno di, in una di queste torri Non so nemmeno se si può teletrasportare da me Perché in teoria se è un player vuol dire che tipo sto giocando A parte che è il mio server, quindi come caspita, può entrare Però, oltre al fatto... No, vabbè, ho visto quel, quel, lo zombie davanti, è orribile No, raga eh, Perché stanno spawnando i creeper adesso? E gli scheletri e tutto quanto? Sta spawnando tutto quanto, non è normale, come cosa? Porca miseria, scappiamo, via, via, mannaggia Ok, saliamo, evidentemente questa è una nuova torre Evidentemente qua lui non c'è stato Qua in queste torri è molto buono perché possiamo trovare cose molto utili, raga Quindi, porca miseria Possiamo effettivamente avere magari un qualche tipo di controllo su di lui Magari se troviamo oggetti super potenti e via, scappiamo Cioè nel senso non dobbiamo permetterci di stare No, no, no, però i mostri devono... No, no, no, no. qua ci siamo già stati, qua ci siamo già stati scherzavo, via, dobbiamo andarcene via, no, no, no, qua mi, mi ammazzano di nuovo, raga, mi ammazzano di nuovo, porca miseria, allora, mi hanno ucciso di nuovo, però va bene, ok, allora vuol dire che devo andare da questa parte, ho sentito una cosa, vi giuro, non sono pazzo, giusto, non sono pazzo, cioè, non è che sono pazzo, non è che sto impazzendo, no, di nuovo, raga, di nuovo, ho sentito di nuovo un'altra cosa, ok, questo episodio sta essendo molto difficile da registrare, perché st mi sto prendendo un infarto dopo l'altro, raga, cioè, non sto scherzando, cioè, è veramente difficile da fare questa cosa perché giocarci è una cosa orribile, effettivamente. Ma è ancora dentro il mondo, sì, ok. Quindi vuol dire che effettivamente. E' ancora qua che ci sta aspettando in un qualche modo Questa se vedete è però una nuova torre Perché appunto non c'era Non ci sono tutte le nuove cose che ci sono state Io direi di andare all'ultimo piano Che è l'ultimo piano appunto dove ci sono tutti gli oggetti più fighi Che appunto il gioco può offrirci E quindi secondo me dovremmo andarci Per questo motivo qua Magari riusciamo a trovare qualcosa di utile Via Scappando ovviamente Scappando molto velocemente Perché non è che possiamo stare qua tanto tempo Oh mio dio No raga è super difficile Però io direi di, di fare di scappare. Via, via, via, via, via, via, Scappiamo Ok, perfetto Stiamo salendo sopra E eh? tanto no, no, non, bisogna, non bisogna preoccuparci, ok Ci sono delle ender, ci sono delle robe Però vorrei anche sapere se ci sono altre cose Uccidiamo questi zombie prima Uccidiamoli, veloce, veloce, veloce No, no, no, raga, raga Fermi, fermi, fermi Perché sto vedendo cose strane Stava sflesciando tutto quanto No, c'è lui C'è lui C'è lui No, no, no, no, no Via, via, via, via, via Dobbiamo scapparcene Che... Perché... Ma qua c'è una sorta di piccone. Fermi un attimo. Fermi. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Via, via, via, via. Ok, ok, scappiamo. Ok. Ho mezzo, ho letteralmente mezzo cuore, raga. Ho mezzo cuore, ho mezzo cuore. Non ho cibo e ho mezzo cuore. Ok, perfetto. Poco importa, dobbiamo prendere cibo, giusto? Cioè, c'è cibo qua in giro, giusto? Non è che dobbiamo uccidere altri zombie, anche perché qua io non è che riesco ad ucciderli se ho mezzo cuore, come caspita, faccio? Però no, io sono molto bravo a fare queste cose. Fidatevi di me. Adesso uccidiamo i maialini. Ok, raga, per fortuna mi sono messo un attimo da cuocere perché mi serviva per forza e allora prima di tutto io direi di iniziare ad andare da qualche altra parte perché effettivamente questa è un'avventura veramente misteriosa ma fighissima allo stesso tempo mi piace troppo ok adesso direi di scendere anche dentro questa caverna e vedo che c'è lui però raga guardate qua mm, ho visto che questo piccone ha 105 di attack damage io ve l'ho detto che dentro queste torri ci sono le peggio cose mamma mia, che figata adesso Vorrei provare a vedere se lui è possibile ucciderlo oppure no. Questa è una testa di Steve, se vedete. Quindi... Comunque si vede che ora mi sento molto più sicuro, vero? Cioè ora sono molto più sicuro... Oh mio dio, guardate qua. C'è lui. Però dobbiamo... Tipo, dobbiamo anche stare attenti. Perché se c'è lui, effettivamente lui non è che... È molto semplice da. Cioè, nel senso. Non dobbiamo cascare nella sua trappola. Magari è appunto una trappola. Stavo pensando. Comunque tutte queste cose si scavano tipo in due secondi, raga. Che figata. Wow. Tipo, riesco a prendere un sacco di carbone. Quindi questo è perfettamente utile anche per prendere materiali molto utili. Ma vedete, è tipo qua. Però adesso io mi avvicino e cerco cosa che mi dice. Aspettate, se possiamo comunicare. Non uccidermi. Raga, posso ucciderlo? Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Um, perché? Uh, perché Tu volevi farlo Vediamo Vediamo cosa mi risponde Perché se ci risponde effettivamente qualcosa di utile di che, che ci possa servire effettivamente Magari potremmo tipo scoprire qualche nuovo segreto su di lui Potremmo avere un suo punto debole effettivamente Perché se vedete io posso ucciderlo con questo piccone Volevo solo spaventarti Vai a spaventare ma vai a quel paese guarda Allora da quest'oggi lui questo sorta di giocatore dentro questo server sarà il nostro nuovo nemico evidentemente Perché evidentemente ci vuole spaventare e noi insieme gli faremo vedere che non c'è niente da spaventare ok Quindi mi raccomando iscrivetevi al canale è molto importante tutti insieme riusciremo a sconfiggerlo e mi sa che adesso è invisibile, perché sto vedendo un cartello in mano e mi vendicherò, mi dice. Ok, sì, sì, sì, certo, vai a vendicarti. E soprattutto, lasciate like e um, vi compaiono altri video. Ci vediamo al prossimo, ciao!